Venditalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand di Capitani, l'azienda italiana che realizza macchine da caffè e siamo in compagnia di Goffredo Alfano, l'addetto commerciale che oggi ci spiegherà quali sono le novità presentate in questa edizione della Biennale del Vending. Goffredo? Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Eh, per noi questa è un'occasione molto importante sotto vari punti di vista perché come dicevamo ci darà l'opportunità di presentare eh, nuove e importanti novità sotto diversi fronti. Diciamo abbiamo molte prospettive importanti che riguardano non soltanto il presente ma un futuro molto prossimo e che a lungo gettato potrebbero riguardare anche i prossimi anni con un progetto che sta sempre in maniera preponderante prendendo piede. Facciamo riferimento innanzitutto alla novità digitale che stiamo mettendo in campo in quanto Casa Capitani è un'azienda che ha una lunga storia in quanto i nostri clienti sanno che comunque operiamo da più di 40 anni eh, nel settore del vending e della macchina delle pulizie. E Capitani nasce appunto nel 79 eh, con la produzione di ferri da stiro e generatori di vapori, per cui diciamo che siamo un po' avvezzi abituati alle novità in tutti i campi e la novità principale che vogliamo presentare con questa edizione riguarda principalmente quello che è il campo tecnologico e la digital transformation. Ciò di cui ci stiamo occupando sostanzialmente è quello di riprendere in mano tutti i canali aziendali dell'azienda, in particolar modo LinkedIn e Instagram e di creare delle pagine ad hoc che ci consentano proprio di allargare il nostro mercato creando nuove opportunità di business non soltanto su scala nazionale ma soprattutto sul fronte internazionale quindi diciamo che ci stiamo incamminando su un processo via via sempre più digitalizzato e pronto a queste novità. Supportando questa che è la digital transformation abbiamo anche reinventato quello che è il nostro logo Capitani e parallelamente a ciò abbiamo rifatto tutti i nostri cataloghi, quelle che sono le nostre brochure, con l'ampliamento tra l'altro dei nostri prodotti di nuove macchine di cui a breve vi parleremo, che rispecchiano proprio la nostra volontà di cercare di allargare i nostri orizzonti e quindi le nostre opportunità di business. Parlando di nuovi prodotti, di cui abbiamo anche qui l'opportunità in Italia di presentare e di parlarvi, sono mh, alcune tra le principali macchine che abbiamo appena lanciato tra le quali troviamo la Multicap Deluxe qui alle nostre spalle eh, caratterizzata da eh, delle importanti novità per quello che riguarda il settore oreca eh, tra le quali per esempio la, la presenza di due gruppi indipendenti e di un serbatoio con una capienza maggiorata di 3 litri e altre caratteristiche tecniche tra cui una potenza a vapore di 2,5 bar vorremmo parlarvi anche della nuova macchina QB una macchina pensata per un utilizzo comodo, versatile, ma al tempo stesso pratico, che utilizza eh, le cialde in carta e al tempo stesso si appoggia su un'estrazione di tipo manuale che consente quindi anche una rapida e semplice eh, installazione, ma al tempo stesso rimozione, della cialda in carta. Per poi concludere con un'altra grandissima novità, che è la nostra nuova Lario Deluxe, eh, a grande richiesta dei nostri clienti perché comunque avendo già alle spalle eh, il nostro progetto di un alario semplice abbiamo riprogettato eh, l'alario double proprio per permettere ai clienti eh, di avere diciamo, una macchina eh, anche eh, configurabile come settore professionale quindi anch'essa con due gruppi indipendenti. Eh, vorremmo appunto sottolineare quanto per noi di Capitani sia importante anche eh, l'after sales, quindi il settore dopo vendita perché supportiamo sempre le criticità dei nostri clienti non soltanto in fase iniziale del prodotto ma anche e soprattutto durante eh, la fase conclusiva, quindi in tutto quello che sarà il percorso post vendita, assistenza tecnica e quindi per noi la customer satisfaction è molto importante e sarà un altro degli aspetti su cui lavoreremo in un prossimo futuro perché crediamo che i feedback dei nostri clienti siano fondamentali per farci crescere e quindi per far crescere l'azienda in toto. Beh, Non dimentichiamo che in ogni caso voi realizzate macchine personalizzate ovvero eh, su richiesta dei vostri partner eh, che aumentano mese dopo mese eh, realizzando poi delle scocche nuove, eh, dei vestiti, io li chiamo vestiti nuovi intorno alla macchina che accontentano davvero eh, talvolta tutte le esigenze, non solo. Le quantità da poter ordinare in tali casi sono davvero minimali per cui varrebbe davvero la pena poi fare una chiacchierata con voi o con eh, appunto, i titolari dell'azienda per andare a realizzare degli acquisti massivi e spalmati nel tempo. Eh, che dirti Goffredo, eh, l'abbiamo detta praticamente tutta. Sì, è stato un piacere, appunto, con riferimento sull'ultimo punto, sottolineiamo appunto che il fatto della customizzazione è un aspetto sul quale stiamo puntando proprio per permettere di dare alle nostre macchine un aspetto eh, personalizzato e che quindi possa il, il singolo cliente sentirla ancora più propria la macchina, secondo le proprie personalizzazioni. E allora forniamo un indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per chiedere maggiori informazioni senza alcun impegno. Sì, assolutamente, ci trovate disponibili all'indirizzo commerciale chiocciolacapitani.it e a breve verrà rilasciato tra l'altro il nuovo sito Capitani con una nuova grafica, un nuovo layout all'interno del quale saranno presenti comunque tutti i nostri contatti. Bene, grazie, grazie per la disponibilità, anche tu sei stato particolarmente sintetico e devo dire prezioso. Grazie Goffredo. Grazie mille, è stato un piacere e buona fiera a tutti quanti. Arrivederci.